Ciao a tutti! Oggi prepareremo il caffè americano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, latte, zucchero, caffè, crema amaro e vanillina. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. e l'acqua ed azioniamo il bimbi ed azioniamo il bimbi per 7 minuti 90 gradi velocità 1 Aggiungiamo il caffè, che può essere sostituito con due, due cucchiaini di caffè solubile. Lo zucchero. La vanillina. E il cacao amaro. E i bimbi. 2 minuti a velocità 2. Il caffè è pronto, serviamolo. Caffè americano.